Ciao sono Marco, come vedi sono in un posto meraviglioso, sono venuto a sgambettare un po' ma in realtà posso solo camminare o meglio potrei anche correre ma non è molto confortevole correre con questo fango, si scivola molto e durante questi due passi che mi portano verso la mia automobile voglio parlarti di tre elementi che possono rendere la tua vita straordinaria. Ora non voglio dire che non lo sia straordinaria la tua vita, potrebbe già esserlo tranquillamente. Di fatto però vedo che tendenzialmente un gran numero di persone vive una vita annoiata, piena di lamentele e insoddisfacente insomma. Salve ragazzi, Salve. una vita abbastanza insoddisfatta. Allora io voglio darti tre elementi per trasformare la tua vita e renderla meravigliosa, straordinaria il primo elemento è imprescindibile è la cosa da cui parte tutto quanto ed è la passione difatti vedi che le persone che si lamentano di più sono quelle che non seguono una passione, una o più passioni posso dirtelo per esperienza diretta quando l'ho scoperto anch'io pensavo fosse difficile ma poi in realtà piano piano lavorandoci su ho reso la mia vita straordinaria puoi diventare più ricco, tu direi tu sei ricco, sì sono molto ricco, ma non economicamente, sono ricco di sensazioni, di soddisfazioni, perché? Perché ormai ogni area della mia vita è governata dalla passione, non faccio nulla che non mi appassioni, quindi il primo argomento, il primo elemento che tu devi ricercare è la passione, devi appassionarti a qualche cosa, a uno o più argomenti, se non hai una passione, mi dispiace, ma non, non ce la farai. Quindi devi trovare qualche area della tua vita in cui eh, sai che mettendoci passione ti darà soddisfazione. Quello che ti piace, non deve essere qualche cosa di, di, di particolare o qualche cosa, potrebbe essere anche per esempio il tuo lavoro, o meglio quello che eh, ti porta dei eh, guadagni per poter vivere. Se fosse quello che ben venga ancora di più, fai un lavoro che ti appassiona e non lavorerai un solo giorno in vita tua, quantomeno non faticherai. Quindi la passione è il primo elemento imprescindibile. Il secondo è l'impegno. E vada bene che eh, quando dico impegno non intendo sforzo, perché se ti impegni in qualche cosa che ti appassiona, anche se puoi mettere uno sforzo a livello proprio emotivo non ti impegnerà o meglio non ti peserà perché l'impegno ci deve essere non ti peserà quindi eh, non puoi eh, ottenere poi dei risultati perché chiaramente dall'impegno poi uno si aspetta dei risultati e non puoi ottenere dei risultati se non metti impegno il risultato poi è, è diciamo l'elemento che sancisce ciao, ciao buongiorno uh -huh. è l'elemento che sancisce ehm, la scelta della tua passione e giustifica il tuo impegno. Quindi il risultato ci deve essere. Comunque ci devi mettere impegno. E poi il terzo elemento è la perseveranza. Che cos'è la perseveranza? Ebbene, la perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai già fatto. Che cosa intendo con questo? Che l'impegno va bene, ma devi metterci neanche di più. E torno a ripeterlo. Se tutto questo ti costa uno sforzo emotivo che ti porta a lamentarti, allora significa che quello su cui ti stai impegnando non è la tua vera passione, non ti sta appassionando veramente. La passione è qualcosa, o meglio, l'argomento che ti deve appassionare deve essere quel qualche cosa che tu non devi essere pagato per farlo perché possa darti soddisfazione deve essere qualcosa che eh, ti dà soddisfazione già di suo, così com'è questi sono i tre elementi che possono fare della tua vita una vita straordinaria tre elementi, semplicissimo tu dirai è difficile, è facile non lo so, io pensavo fosse difficile ti dico la verità in realtà poi dopo nel momento in cui ti ci metti ti rendi conto che non è poi così difficile è tutto a portata di mano è tutto lì vicino a te puoi farlo senza dubbio, anche io credevo fosse difficile, in realtà è molto molto più semplice di quanto si possa pensare le difficoltà noi ce le abbiamo nella testa e magari su questo faremo un altro video un'altra volta a me non resta che salutarti augurandomi che questa mia piccola pillola di formazione off-road possa esserti utile ti saluto con un abbraccio ciao saluti ragazzi Buongiorno.